Argento colloidale NSP. Il microcosmo dentro di noi crea una motivazione sufficiente per prendersi cura della salute. Nel 2005 il premio Nobel per la fisiologia o la medicina è stato assegnato a Barry Marshall e al suo collega Robin Warren. L'hanno ricevuto per un lavoro molto importante e interessante. Influenza del batterio Helicobacter pylori sull'insorgenza di gastrite e ulcere gastriche e duodenali. Questo è il nome del loro lavoro. La cosa più importante è stata rivelata. Ci sono batteri che vivono tranquillamente nello stomaco. L'acido non li disturba. Questi batteri hanno un meccanismo di difesa dagli acidi. Questi batteri causano infiammazioni e ulcere. E il cancro. Questa è la cosa più spiacevole dell'helicobacter. Questo batterio, purtroppo, può provocare il cancro. È anche estremamente fastidioso. I portatori di helicobacter sono la maggioranza degli adulti. È facile essere infettati. Il processo di eliminazione... Eradicazione di helicobacter richiede del tempo e richiede un certo sforzo. In primo luogo, l'infezione è confermata. È facile. Ci sono test del respiro molto utili. Esistono diagnosi più complesse. L'importante è che questa infezione possa essere rilevata rapidamente e facilmente. Maastricht, una città bella e accogliente, un tempo scelta per ospitare una conferenza di gastroenterologi. Così è apparso il protocollo Maastricht-1, o meglio, le raccomandazioni per l'uso di farmaci chiamati Maastricht-1. Poi si sono svolte alcune altre conferenze, in cui sono state integrate le raccomandazioni. Il protocollo Maastricht-5 è già stato adottato. Wikipedia dice questo. Il consenso di Maastricht-2 ha stabilito che nessuno dei programmi di eradicazione dell'elicobacter pylori garantisce l'eradicazione dell'infezione. L'infezione da H. Pylori è una malattia infettiva indipendentemente dai sintomi e dalle complicanze cliniche. L'helicobacter pylori è il principale fattore causale del cancro gastrico, che può essere prevenuto mediante l'eradicazione precoce prima della comparsa di metaplasia e atrofia. Era una citazione da Wikipedia. Cosa dovrebbero sapere tutti su questa infezione? Si sta adattando ai farmaci. Gli scienziati di tutto il mondo affermano la resistenza batterica. Gli antibiotici e altri medicinali non uccidono i batteri. I batteri sopravvissuti si adattano. Trasmettono i geni di resistenza agli antibiotici alla loro prole. Gli scienziati hanno dimostrato che l'elicobacter pylori provoca il cancro. La cancerogenicità di questa infezione. La sua ubiquità. Infezione della maggior parte della popolazione mondiale. La capacità dei batteri di eludere l'azione dei farmaci. Anche con un'elevata efficienza del trattamento, esiste un'elevata probabilità di una rapida reinfezione. Cancerogenicità di Helicobacter pylori come argomento principale nella richiesta di aiuto. Cosa si può usare più spesso del programma di eradicazione di Maastricht? Cosa c'è di più sicuro degli antibiotici? Che cosa è efficace e testato nel tempo? D'argento, provato per migliaia di anni. Dimostrato efficace, sicuro. L'azienda americana NSP produce argento colloidale. Silver NSP è un prodotto richiesto in tutto il mondo. Milioni di consumatori si fidano di NSP Company. NSP ha una reputazione impeccabile come il miglior produttore di qualità. La società NSP è al servizio dell'umanità da oltre 50 anni. In che modo l'argento colpisce i batteri? In che modo l'argento colpisce i virus? In che modo l'argento colpisce i funghi? Ci sono barriere naturali nel corpo umano, pelle, mucose dell'apparato respiratorio, digerente, urinario e riproduttivo. Tutte le barriere naturali sono ricoperte da microflora. È logico che ci sia una potente difesa immunitaria nelle mucose e nella pelle. Argento protettivo. Scudo d'argento NSP. Il prodotto ha spiccate proprietà antisettiche e antibatteriche. L'argento in questo prodotto è rappresentato da particelle molto piccole, il che ne aumenta l'efficacia. L'argento protettivo ha un ampio spettro di attività antimicrobica. La concentrazione di argento nel prodotto è di 18 ppm. Attività antibatterica dell'argento colloidale contro batteri gram negativi e gram positivi. L'argento mostra un'elevata attività battericida. In relazione ai batteri aerobi e anaerobici. Comprese le varietà resistenti agli antibiotici. Anche ad alcuni virus e funghi. Gli studi hanno dimostrato che la sensibilità di diversi organismi patogeni e non patogeni all'argento non è la stessa. La microflora patogena è molto più sensibile agli ioni d'argento rispetto a quella non patogena. Pertanto, l'argento agisce in modo selettivo, distruggendo in misura maggiore i microrganismi dannosi. Il meccanismo d'azione dell'argento sulla cellula microbica è che gli ioni d'argento vengono assorbiti dalla parete cellulare del microbo. Di conseguenza, la cellula rimane vitale. Ma alcune delle sue funzioni sono violate. Ad esempio, la divisione dei batteri. Così si manifesta l'effetto batteriostatico dell'argento. Lo spettro dell'azione antimicrobica dell'argento è molto più ampio di molti antibiotici e sulfamidici. L'argento ha un effetto antimicrobico più potente della penicillina, della biomicina e di altri antibiotici. L'argento ha un effetto dannoso sui ceppi di batteri resistenti agli antibiotici. Pertanto, è stato dimostrato che gli ioni d'argento hanno vari effetti antimicrobici, dal battericida al batteriostatico. L'azione battericida è la capacità di uccidere i batteri. Il batterio statico è la capacità di prevenire la crescita microbica. È molto importante che allo stesso tempo gli ioni d'argento siano innocui per le cellule del corpo umano, a differenza delle cellule dei microorganismi. Viene citato un articolo scientifico che fornisce una spiegazione. Proprietà antibatteriche e meccanismo d'azione battericida di nanoparticelle e ioni d'argento. Il punto di applicazione dei batteri gram positivi e gram negativi sono i peptidoglicani. Non si trovano nelle cellule del corpo umano. L'argento aiuta a combattere le infezioni. Tuttavia, non danneggia le cellule del corpo umano. Microflora fungina. L'argento può inibire la crescita dei funghi. Questo è stato dimostrato sperimentalmente. L'argento è già incluso in una serie di agenti che aiutano a combattere le infezioni fungine nelle piante. Gli antisettici a base di argento sono conosciuti e ampiamente utilizzati per uso umano. Viene citato un articolo scientifico. Attività antimicotica dell'argento. Significa antimicotico. Le soluzioni di nanoparticelle d'argento hanno mostrato attività fungicida contro candida. Ciò significa che silver uccide candida. A proposito, è possibile trovare informazioni in open source. Quante persone soffrono di candidosi? Argento e virus. Sappiamo tutti che la creazione di un numero enorme di virus avviene all'interno delle cellule di un organismo infetto. Con l'influenza, ad esempio, noi stessi produciamo un numero enorme di copie di virus. In che modo Silver aiuta a fermare questo processo? Gli ioni d'argento bloccano gli enzimi coinvolti nella sintesi di nuovi virus. Applicazione locale di argento gocce nel naso. All'inizio della malattia, l'argento può interrompere o rallentare lo sviluppo del processo infettivo. Recensioni su argento. Amo molto questo prodotto. Funziona in modo potente. Funziona veramente. Ottimo per il sistema immunitario. Eccellente. Ho iniziato a prendere Silver durante la mia malattia. Tre volte al giorno e durante il giorno mi sento benissimo. Tutti questi prodotti NSP sono fantastici. Non falliscono mai. Questo è il miglior argento. Lo amo. Non esco mai di casa senza di essa. Aiuta davvero, soprattutto all'inizio della comparsa dei sintomi. Con cosa usare Silver? Ovviamente con la clorofilla. Riparatore. Cito protettore. Antiossidante. Riduce l'infiammazione lenisce le mucose irritate guarisce per cos'altro può essere utilizzato l'argento con utile microflora Probio 11 bacillus coagulans forza della flora di bifidophilus il nostro canale youtube ha già video su questi prodotti il significato di tale combinazione di prodotti è chiaro argento uccide o blocca la riproduzione della microflora patogena clorofilla cura i difetti della mucosa allevia l'infiammazione la microflora utile popola i territori bonificati dall'argento. La cattiva microflora se n'è andata quella buona è arrivata. Come combinare questi prodotti? Argento. A stomaco vuoto al mattino, un cucchiaio, 10 giorni al mese. Clorofilla 15 minuti dopo l'argento. Un cucchiaio, poi con un bicchiere di acqua tiepida. Microflora benefica a colazione una capsula di uno dei tre prodotti NSP con microflora benefica. Nei giorni in cui non c'è ricezione di silver. Florofilla 15 minuti prima di colazione. Un cucchiaio, poi con un bicchiere di acqua tiepida. Microflora benefica a colazione una capsula di uno dei tre prodotti NSP con microflora benefica. A proposito, questo meccanismo si applica non solo allo stomaco. E non solo all'Helicobacter pylori. L'intera cavità orale, comprese le gengive e i denti. Tratto respiratorio superiore. Parte superiore dell'apparato digerente. Questi sono organi che sono in contatto diretto con silver. Ridurre il carico infettivo complessivo. Questo vale per l'intero organismo. Restrizioni. Silver NSP non è posizionato come farmaco o trattamento. Questo è un supplemento. Lo scopo di prendere Silver è, solo, il recupero. Non una cura. In nessun caso è un sostituto degli antibiotici, nel caso della tonsillite batterica, ad esempio. L'argento può integrare un piano di trattamento di base. E cosa significa l'assunzione preventiva regolare di Silver? Fai un punto su carta con una matita. A questo punto, un quarto di milione di batteri si adattano. 250.000 batteri in un puntino. Quanti sono in bocca? Quanti ce ne sono nell'intestino? Questi grandi scienziati hanno spiegato come l'elicobacter provochi il cancro. Il microcosmo è enorme. Possiamo proteggerci da esso naturalmente. D'argento, clorofilla, tre varianti di prodotti con microflora benefica. La tua potente protezione e prevenzione. Silver NSP in Europa è certificato come prodotto cosmetico. Importante! Per favore, sul sito web dell'NSP in Europa, cerca l'argento nell'argomento. Cosmetici. Questo metodo di utilizzo dell'argento, della clorofilla e della microflora benefica è naturale, sicuro e molto semplice. Puoi usarlo per prevenire i raffreddori stagionali. Questo è un grande supporto in qualsiasi momento dell'anno. Salute a te e ai tuoi cari!